Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video in cui vi illustro il glitch della BMX, della duplicazione della BMX scusate la play in inglese ma stavo facendo altre cose e quindi l'avevo in inglese vi faccio vedere la data e l'ora in cui sto registrando il video, senza tagli e senza nulla perché ciò? perché molti prendono e dicono, pacciato, pacciato, ragazzi, ma avete rotto il cazzo? Lo scrivo sotto al video se è pacciato, lo scrivo se è pacciato. Quindi, se non siete capaci a farli i gli glitch, non li fate. Comprate le card e non rompete il cazzo. Allora, per fare questo glitch, per duplicare le BMX, ragazzi, che poi ci serviranno per fare il glitch dei soldi, perché anche quello è ancora funzionante, dobbiamo avere fuori dalla base operativa un'auto da sacrificare in questo caso come avete visto ho la LGRH8 quindi la lasciamo fuori dalla base operativa e entriamo nella base operativa una volta entrati nella base operativa andremo a prendere una BMX che già deve essere presente nella base operativa ragazzi altrimenti non potrete duplicarle oppure se l'avete in un altro garage la chiamate la portate in base operativa e... e la mettete garage intendo in posti auto ragazzi ho sentito assurdità del tipo beh la compri e la metti nella base operativa magari fosse così semplice a quest'ora ero miliardario quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare dobbiamo tentare di incastrare la bmx in una maniera tale che eh, avremmo una situazione di teletrasporto, la dobbiamo incastrare dietro la tastiera di uscita, quindi dovrete andare in velocità, cercare di non cadere e premere triangolo al volo mentre sta cadendo o mentre si sta incastrando. A questo punto siamo pronti, ragazzi, siamo pronti per, per fare il glitch. Abbiamo il teletrasporto e quindi possiamo fare il glitch. Ci mettiamo qui facciamo comparire il messaggino in alto a sinistra e premiamo x e triangolo insieme ragazzi in maniera tale da uscire e teletrasportarci sulla bicicletta come state vedendo siamo sulla bicicletta a questo punto per salvare la bicicletta l'unica cosa che dovete fare è andare in un garage possibilmente magari se avete un garage vicino a voi Quindi una volta arrivati nel garage, prendete, entrate con la vostra BMX e il gioco è fatto ragazzi, avrete duplicato la BMX. Io sto riprovando questi glitch, ripostando questi glitch perché oggi è martedì e quindi alcuni potrebbero essere patchati sul serio, ma altri secondo me non sono patchati, So tante persone che sono pedite. Comunque sia, detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!